Settami in per non esiste la salute! Nursing up Emilia Romagna. Oggi è una giornata storica per noi perché a livello nazionale in questo momento in tutte le regioni c'è un picchetto, c'è un presidio del nursing Gap per dire no al emasionamento. Noi siamo stanchi di studiare anni in università per essere per poi utilizzati per fare il, il tappabuchi quindi facciamo gli ORS, gli operatori sociosanitari, facciamo i barilieri, facciamo gli amministrativi, tutto quello che, per il quale non veniamo eh, formati in università. Eh, vogliamo dire basta, vogliamo dire noi siamo infermieri, e siamo assolutamente a disposizione del cittadino, eh, quindi vogliamo fare attività diretta sul cittadino, cosa che purtroppo in questo momento ancora non ci è permesso perché la politica eh, taglia in modo indiscriminato anche sul nostro lavoro questo è un problema che purtroppo da anni troviamo, troviamo nella nostra regione, l'abbiamo denunciato più volte, tutto parte fondamentalmente dalla carenza di personale, personale, nonostante Bonaccini e Venturi vadano in giro a proclamare nuove assunzioni che invece in realtà no. il più delle volte sono stabilizzazioni esatto. di contratti esatto. precari, esatto. ma è naturale, la gente va in pensione e già eh, il personale è, è all'osso e eh, quindi naturalmente va sostituito quindi in realtà non c'è tanto personale in più ed è comunque molto poco quello che è stato assunto questo cosa si traduce si traduce che tutte le professioni sanitarie vengono usate per scopi che non sono quelli alle quali eh, sarebbero deputati per le quali hanno studiato e Conseguenza finale: qual è che ci rimette il cittadino, ci rimette il paziente perché non ha sufficiente personale medico, sufficiente personale infermieristico, soprattutto che è il primo contatto con, con i pazienti ed è quello soprattutto più vicino ai pazienti. Esatto. Esatto, esatto. in particolar modo eh, ai ricoverati in ospedale e alla fine per colpa della mala gestione delle risorse perché in realtà diciamoci la verità le risorse se si vuole ci sono Giusto. ma per colpa della mala gestione delle risorse per una mera questione di bilancio e di far vedere quanto siamo bravi a far quadrare i conti ma poi dipende come li spendiamo i soldi a rimetterci è il paziente e sono le professionalità di questi ragazzi che studiano anni hanno voglia, eh, capacità talento per stare vicino ai cittadini e che invece purtroppo vengono sottovalutati e molto spesso sfruttati come capita in tanti altri casi. No al dimensionamento! No al dimensionamento! No